Giovanni di Verona e da un mese a questa parte sto seguendo il corso pasticceria di base dello chef Andrea Degilio e come dice sempre lo chef un conto è prendere una ricetta ed eseguirla, un conto è invece conoscere e sapere quello che si sta facendo questo corso veramente interessante i video dello chef sono sempre molto belli precisi e è molto chiaro nelle spiegazioni e devo ringraziare lo chef e tutto lo staff perché sono sempre molto pronti disponibili e soprattutto veloci nel dare le risposte a tutte le mie richieste e niente io lo consiglio a tutti perché è veramente completo e ben fatto e grazie, grazie chef